buongiorno bambine ciao amore domani è il compleanno di Vanessa Sì, domani è il compleanno di Vanessa e sei già qui in fibrillazione che mi chiede di portare le torte a scuola eccetera eccetera sì, tutto. sì, si possono anche portare le tortine a scuola da festeggiare insieme alla maestra e ai compagni poi lo farai anche tu va bene poi chiediamo alle tue maestre se potrai portarle li porterai anche tu il giorno del tuo compleanno che è tra un mese va Ma bene le lei, Vanessa. Sì, domani Vanessa lo porta quanti lattini. Sì. Due eh, le tortine, due tortine, amore, piccoline. e poi andiamo a festeggiare? Eh, sono piccoline, normali, due tortine, sai quelle del, del tipo la così. torta così. dei pandistelle? Così. Esatto, così. così, ah, ma buongiorno, ma tu sei qui? Ciao, amore, non è così la tortina, eh? Quella più grossa? Sì. Eh, quella tipo pandistelle. Sì. Allora, ascoltatemi bene, bimbe, adesso vi porto a scuola. E io e papà poi dobbiamo andare a fare una visita importante per papà a Torino, ok? Quindi, non credo di fare così tardi da non riuscire a venirvi a prendere. Oggi pomeriggio, quindi? perché comunque... No, ma eh, la visita è alle 10, voi uscite di scuola alle 4 e mezza, quindi in teoria dovrei farcela, va bene? E poi andiamo a scegliere le tortine, va bene, Vanessa? Per Eh sì, riusciamo? Assolutamente riuscirò, e dai. se non riusciamo? Sì, la nonna è già avvisata che se dovesse succedere un imprevisto ci sarà lei, va bene? Ma perché va la cometa? Eh, così così, amore. Bene, ma non benissimo. Non ti preoccupare, dai, che andrà tutto bene. Andiamo a scuola però adesso, va bene? Ok, bimbe, siamo andati avanti alla scuola, oggi piove, giornata un po' così, un po' cupa, un po' triste, però fa niente. È arrivato l'autunno. Hai visto la tua compagna? Sì, Amelia. Amelia, sì. Ok, allora... Buona scuola, buona giornata, buon risveglio, Vanessa, e ci vediamo più tardi, ok? Eh, buongiorno! Ciao. Ciao ragazzi, io e papà William stiamo andando a Torino per questo esame, e niente, poi vi aggiornerò e ci vediamo dopo con le bimbe, che andiamo a comprare le due tortine che Vanessa vuole portare domani a scuola, perché domani è il compleanno di Vanessa. Ok ragazzi, siamo arrivati a Chivasso, io e papà William tra pochi secondi entriamo in ospedale ci vediamo dopo hours later. ok ragazzi siamo tornati a casa purtroppo in ospedale non potevo fare delle riprese comunque la visita al papà William è andata benissimo e aspettiamo l'uscita di Vanessa e Anastasia per andare ad acquistare le tortine per lei per il suo compleanno di domani Ok eh ragazzi, è ora di andare a prendere Vanessa e Anastasia quindi adesso insieme a loro andremo a scegliere le merende che Vanessa vorrà portare domani a scuola per festeggiare il suo compleanno in classe. Andiamo! Ben arrivate bambine, tutto bene? Tu hai fame? Ti ho portato il pangoccioli perché appunto dobbiamo andare al supermercato e sapevo che avresti avuto fame. Come è andata a scuola? Bene. Tutto bene? Cos'è che hai fatto oggi? Una cosa, è tipo un dato: con i numeri? Sì, a. Uh e i o e. ah con le vocali ok e te amore? nulla nulla? si va a scuola e non si cammino. fa nulla viva le scuole di questo secolo nelle mie scuole si studiava allora Vanessa dove andiamo? all'U2 ok andiamo all'U2 per? comprare le candeline <ride> non è vero le candeline le abbiamo per comprare cosa? per comprare le candeline senti Vanessa ma... <ride> Perché è stupidina Non, dai... non dimelo a me Per comprare i tuoi per, com baglioli. per comprare cosa? Le torte perché io domani faccio le candeline Ecco <ride> Due torte Una con il cioccolato Perché il mio compagno è allergico al cioccolato E l'altra. e quindi la prendiamo al cioccolato Proprio perché è allergico al, al cioccolato e l'altra senza al cioccolato E l'altra la dobbiamo prendere Normal. chiara Normale perché oltre ad averne uno allergico al cioccolato Ne hai un altro allergico alle nocciole quindi... Devo provare un... Ca un... Accedere. Dobbiamo portare l'accendino Non so se ce... No ah. perché sì Perché l'altra volta Non ce l'avevano Poi ci hanno messo droga. Ah ok Speriamo di trovarne una casa Quindi com'è che è andata La visita di papà Bene mm. Bene Cioè bene Ha fatto questo esame E dobbiamo ancora avere l'esito E sono stati velocissimi mm. Vanessa mm. Pensa sì Noi avevamo l'appuntamento alle 10 Siamo arrivate alle 10 Meno 3 minuti Lo stavano aspettando Siamo arrivati è Entrato Ha fatto la visita e Siamo tornati a casa Un ospedale Veramente Fantastico Ok dai Andiamo a prendere da mangiare per domani. Aspetta no. Annie, guarda che ti fai male tu. non vado eh. Sì, non farti male. Cosa eh. fai? Dove vai? <ride> <ride> Stai vite, andiamo, dai. Andiamo, andiamo a scegliere fanno? le torte, potrebbe essere l'ultima e ce la pregano Vanessa, sei cresciuta. Ti vedo più, più grande da ieri. E poi Cosa devo comprare? Dai! Allora, le uova, zucchero a velo, la torta e basta. E a cosa ti serve lo zucchero a velo? Noi non ti fai la crepe, crepe, se fai una torta La, la metti mettiamo tosta. sopra, va bene, amore mio. Ok. Questa bianca, abbiamo... dai. Eh lo so però se c'è il cioccolato non possiamo prenderla. Vedi che c'è quella al limone? Dov'è? C'è anche la crostata all'albicocca che è buona, eh. Yeah. Questa qui con la crema questa, al limone, guarda, Vane. Qui, vedi, questa portata ah. e questa. Ah, ma allora c'è la, la ciambella allo yogurt. Questa qui è buona. Mm. Secondo me si me può prendere. Piace, oh, ecco il pandistelle! Ah. No. Eh, sì, la ma la sono le briuscine. Ah, non c'è la torta pandistelle, Vane. Mannaggia. Vabbè. Tra altro Allora, ti posso dare un consiglio, Vanessa? Mm -hmm. Guarda questa treccia, è buonissima. No, è piccola. Fidati. È che... Ne prendi due. Prendiamo due di quelle. No. Guarda che è buonissima, è morbidissima con le gocce di cioccolato. Altrimenti, questa, il cacao, anche Cosa però c'è dentro la, la, la marmellata di questa albicocche. È molto, è... Torta, ricotta. ricotta e cioccolato, buono. Se no, c'è la torta Paradiso, che, che è, è normale. Eccola, eccola, non la... La... La... eccola, non mi dire che hai trovato la pan di brava. Anastasia sì, Ma sei no, un ma genio Non è che l'hanno messa perché non c'è No no ma sei incredibile L'hai trovata ed e era l'ultima Cosa ho detto io prima di uscire Prima di entrare Corriamo perché potrebbe esserci l'ultima torta E ce la fregano E l'abbiamo trovata Vanessa però, se vuoi che è che piccola Fa niente dovete fare una fettina Vanessa la... Guarda che al pomeriggio Poi è ne po prendiamo due però perché è no. piccola Vanessa guardami Ascoltami Ascoltami eh. Al pomeriggio C'è la festa al Burger King Questa è una merenda Però chi è che viene? Ah, Tutti tutti. Ma guarda che buona. Ma per fortuna l'ho trovata. Bravissima. Vuoi prendere anche questi? Ma sono solo sei. Ma fortuna l'ho trovata. No, guarda Anastasia, tu eh, sei... Sì. Tu sei. Quando mi siete una cosa guardate sempre Carada. lì dietro, ragazzi, se no non la trovata. <ride> guardate sempre lì dietro perché la si può trovare. Sei stata un genio. Allora Vanessa devo controllare un attimo buongiorno. gli ingredienti di questa torta per capire se non c'è niente buongiorno. di preoccupante tipo le e nocciole. Una... Ok, abbiamo cambiato con questa che potrebbe è essere bella. migliore, sì. Dai. Okay, eh? Quindi queste due, facciamo ok? no amore non ce n'è bisogno è una bravi, merenda okay. bra... guarda che buono sì, questo bimbe andiamo a prendere le merende per la scuola guarda Fra che sta le, canne... le uova, la candelina ce l'ho la... no. a casa siamo pieni per no, però di candeline Vanessa una per candelina per perché la bella. devi solo soffiare Anastasia ho comprato la nutella da no, 500 no, grammi l'altro giorno ma, no ma. Però mettila subito ma, giù vuoi portare il 9? Sì. io ce l'ho a casa il 9 te l'ho comprato ma poi lo riporti indietro però no ah sì come sì, no sì. lo lasci a scuola sì. va bene allora? Sì. sei contenta? io sì. Eh, lo so ti ho detto smettila non mi fare arrabbiare ragazzi glielo dite voi ad Anastasia che la deve smettere di continuare a comprare Nutella soprattutto quando a casa c'è il barattolo da 500 grammi scrivetemelo nei commenti Buona, non ma tu non la mangi amore perché la porta Vanessa a scuola domani per merenda Non è per te È per Vanessa <ride> L'hai trovata ma non la mangi Se vuoi ti compro le briochine pandistelle Che sono buonissime Mettiamo le tortine di pandistelle Sì, è Perché? Perché Anastasia ha detto, ha guardato la torta e mi ha detto, oh che buona, non vedo l'ora di mangiarla. E io le ho detto, guarda che tu non la mangerai perché è per Vanessa. Allora le ho proposto le tortine. Lo sai Vanessa, Ma che quei tortini, sì. quei tortini, Vane, mm. se tu lo metti nel microonde, sì, scalda. Si brava. Oggi il Gaia la portata a scuola. Questo? Sì. Sono buonissimi scaldati, con la panna montata. No, le caramelle lo sai che non le sopporto. No, andiamo a prendere non le miele... merendezze. No, no, no, no, no, le, le odio specchi. le caramelle. No che caramelle sì, alla frutta oh, andiamo. Ah, andiamo, parola magica dai, dai. la frutta no, dai, dai, dai. e le merende per scuola sì. se le vuoi ah, si sono tornati gli ovetti kinder normali che tu li volevi sì. da portare ti serviva il giochino la confezione del eh, gioco sì, a Prendi. ma devi portare a scuola gli ovetti kinder o soltanto no, le... è la scatoletta, soltanto la scatoletta. Okay. prendili dai Ok, scelta fatta. Anche Vanessina sta facendo la sua merenda con i baci da ma buonissime, vero? Amore, uh -huh. non avevi ancora fatto merenda, si è affamata. Dai, adesso andiamo a casa e prepariamo il sacchetto da portare domani a scuola, va bene? Uh -huh. va bene. Siamo tornate a casa e stai mangiando, che cosa stai mangiando? Le patatine fantasmini. Perché tra poco, che cos'è? E se tutto va bene, che papà starà bene, l'esito che arriverà. Sarà un, un buon esito. Dove andiamo? A Roma? Yeah! Andiamo a Roma a trovare chi? Il nostro Maria parrucchiere, Maria. Davide. Ma è seba. Certo, è con la moglie. Allora, ascoltatemi un attimo. Vanessa, vuoi finire di far merenda? No. E poi prepariamo il sacchetto per domani? No. Sei sicura? Mm -hmm. Allora, prendi un bel sacchetto, un sacchetto di carta, eh! Prepariamo la valigia quando, quando? quando arriverà l'esito di papà, va bene? Prepariamo la valigia. E abbiamo deciso io e papà che molto probabilmente a Roma ci andiamo come? Con un mezzo di trasporto che voi non avete mai preso. Il treno! Che bello! Siete contenti? Io sono contentissima perché non prendo il treno da una vita. Allora Vanessa stai preparando il sacchetto per domani Quindi hai messo sotto il ciambellone Io l'avrei messo sopra il ciambellone eh, sì. Perché altrimenti rischi di schiacciarlo Che è delicato Poi cosa manca I sacchetti, i tovaglioli Allora come paletta Vane io ho trovato questa E fidati che va bene E la candelina E poi un accendino avevi detto vero Adesso lo cerco Io ti ho comprato questa ho candelina qua, sì. Per me puoi portarne anche una di queste, perché sono di più di 9, ti ricordi? Sono 12? No, questa, questa. Poi la riporti a casa, vero? Ma guarda! L'hai trovato? Guarda che bello. Ah, l'hai trovato così bello? Sì. Con i cuoricini rossi? Mi una una un'arancione e una così. Mm, mi raccomando, Vanessa, non giocate con l'accendino in classe. No, no, no. Perché se ti prendi i capelli vai a fuoco, ok? Ma prima mi hai detto che non la volevi eh, vabbè, cosa. E se poi non va bene? Ma sì che va bene Anche perché quella è proprio quella che serve per tagliare le torte eh, Va bene allora cambio paletta Mi raccomando deve tornare a casa tutto Gasper E Gasper adesso vi ha viste e vuol giocare con voi Vanessina, ascoltami bene Adesso fai i compiti Perché domani quando si esce da scuola Si va a festeggiare il tuo compleanno mm -hmm. E torneremo a casa tardi E non avrai tempo per fare i compiti per mercoledì Guardate ragazzi, ancora merenda stanno facendo, ma... Ma voi ragazzi quando tornate a casa da scuola, quante merende fate? Perché loro ne fanno tantissime perché probabilmente non mangiano molto a scuola la mensa. A voi piace la mensa della scuola, a loro non tanto, quindi mangiano una cosina e poi fino alle 4 e mezza rimangono a stomaco vuoto. Quante merende fate quando tornate da scuola? Scrivetemelo nei commenti. Later. Pane, è ora di andare a dormire. E tra poche ore... Cosa succede? faccio 24 anni mamma mia povera te ma no! non avere fretta Vanessa che poi arrivano gli anni e volano e arrivi alla metà in un attimo mm. ma dov'è tua sorella? Mm. ma dov'è? dov'è? dov'è? colei che si nasconde Beh. chissà dove sarà ah, e vabbè mm. fa niente noi concludiamo questo video di oggi con i saluti finali, buonanotte a tutti! È arrivata! È arrivata! La pazza Senti un po', vieni qui! Domani è il compleanno di Vanessa fanno due anni. Esatto. E tu ne fai cosa? Ne li faccio 10. Quando? Tu quando è che fai gli anni? Anzi, Te lo ricordi? 11 anni. Te lo ricordi Anzi, il giorno fatto... del tuo compleanno? Sì, quando? Lo faccio 10! E guarda qua! che giorno è il giorno del tuo compleanno il mercoledì ma no che giorno sei nata il primo il primo non è vero non sai che giorno sei nata quale? il 20 settembre il 20 settembre ma tu non sei figlia mia secondo me sei figlia di qualcun altro ma non il 20, a novembre, giusto. Tu sei nata il mio stesso giorno. Ah, fatelo. So. Dai. Dai, vai. 91 novembre? <ride> il no, no, no, no, dai. No, no, no. no. <ride> il 12 novembre. Eh, brava, ce l'hai fatta. Sei nata il 12 novembre, quindi tra un mese... Il tuo ah! Mese. Eh. Ma ragazzi, non perdete. Ma non perdete, no! Io il tuo compleanno, a no, te, non no no no lo festeggio. Attivate no. eh. la campanella da bello. Se mi piace a me, e è... no, no, no, no, no, no. Ok, ragazzi, il video finisce qui. Attivate la campanella, iscrivetevi al canale. E non perdetevi il video domani con il compleanno di.